Posso capire tutti i cliché appiccicati alle camicette, so prendermi ad ammirare qualunque simbolo di universalità. Posso arrivare al sette in punto, sublimare la banalità, posso marciare da patriota. Ascoltami per un momento, dimentichiamo le difficoltà. Adesso, Adesso ascoltami, ascoltami, ascoltami. Che dicono le teorie e tutte le manie, e quelle ideologie no, non sono mie. Se non è l'amore che cambia la legge, di sicuro l'odio ci rende un gregge. Mi fermo e penso. Dove voglio andare se da un po' che non me lo ricordo, cosa volevo fare. Ho continuato sempre su binario, ho creduto questi la sola realtà. Perseverato negli stessi gesti, poi rimuginato. Oh, oh, sulla mia identità. Sono stato in fila, ho aspettato il mio turno Perché lo Stato mi dia libertà Guarda la fede, il suo sangue è versato E vedo solo Vedo solo Autorità Adesso ascoltami per un momento Dimentichiamo le difficoltà Adesso, Adesso ascoltami, ascoltami, ascoltami